E adesso proseguiamo con gli ultimi due talk, Sara Abbate. Andiamo, aspetta, può essere questo, Alessandra? Qua, qual è il tasto? Da estra vado avanti? avanti? Verso di là? Sì, a esatto. posto. Bravo, grazie. Allora, buongiorno a tutti. Io mi chiamo Sara Bate, ma online tutti mi chiamano Double perché ho fondato la mia azienda cosmetica che si chiama Double B. E sono una figura un po' strana, nel senso che non sono un imprenditore, ma sono una soloprener. Mi dicono dalla regia di tenere il microfono più vicino alla bocca. Mi sentite? Eh? Sì, sì. sì. Sono, dicevo, una solo solopreneur, cioè non il classico imprenditore che ha l'SRL e ha la fabbrichetta, ma uh, una SRL sicuramente, che però uh, non ha tutta la struttura aziendale, il che significa che ciao sono il magazziniere, e, ciao sono l'ufficio stampa e ciao faccio la comunicazione, inclusi tutti i video che riguardano la promozione della mia azienda e dei miei prodotti. E come ho iniziato a fare video? Per questo ho avuto l'idea di uh, fare questo speech, perché avevo paura della telecamera e me la sono fatta passare e ho pensato di condividere con voi le mie strategie. Come ho iniziato a fare video? Mi hanno costretta, molto semplicemente. Una carissima amica che fa la Growth Hacker di lavoro mi ha detto diversi anni fa, da Bolina tu devi iniziare a fare video. E per uh, convincermi mi ha messa seduta davanti a una telecamera, si è seduta accanto a me e abbiamo iniziato a fare delle dirette su Facebook uh, insieme. Quindi sono stata costretta, poi ci ho preso gusto, ho abbandonato la balia e adesso li, li faccio da sola. Uh, e ti voglio raccontare per quale motivo dovresti farli anche tu, anche se non ti va. Queste sono tutte le motivazioni. Perché il video marketing converte, perché metterci la faccia significa conquistare la fiducia del tuo pubblico, perché nel 2020 l'82% del traffico internet sarà generato dai video, questo non lo dice Double, lo dice Cisco, perché l'algoritmo penalizza di meno i video, ovviamente mi riferisco a Facebook e Instagram, ma se ci avete fatto caso, i nuovi formati video, quando sono uscite le dirette, eh, su Facebook erano molto meno penalizzate dei post, quando sono uscite eh, le, IG, le, le IGTV su Instagram erano molto meno penalizzati dei post eh, tradizionali, le stories stesse seguono ancora un ordine cronologico, cosa che i post non fanno, quindi hanno proprio più visualizzazioni, hanno una reach migliore, perché sono un formato versatile, quindi ci potete fare qualunque cosa, dai tutorial alla la promozione spinta, eh, e ovviamente per spirito di solidarietà hanno costretto me, non vedo perché voi ve la dobbiate scampare. Le obiezioni più comune, io queste me le sono ripetute nella testa più volte, quindi sono sicura che tutti quelli che ancora non stanno facendo video per promuovere la loro attività, si dicono queste cose in testa, non so che dire, mi impappino, non mi piaccio, chi vuoi che veda questo video, non sono un videomaker professionista e la mia preferita, il mio settore non è adatto ai video, lo dico da moglie di avvocato, è sbagliato, vorrei che i professionisti freelance più tecnici io faccio beauty quindi è facile parlare di cose frivole e divertenti mm, vorrei che i professionisti più tecnici gli avvocati, i commercialisti, gli ingegneri facessero molti più video per spiegare a chi non è addetto al settore tutte le bellezze della loro professione eccetera eccetera, aggiungete le obiezioni che volete la verità è che mi ero dimenticata che l'ordine fosse questo la verità è che è solo questione di abitudine e non lo dico tanto per dire tanto per, uh, sai, le, le cose un po' new age esci dalla tua comfort zone no uh, il tuo cervello quando fai un video deve proprio adattarsi a un'immagine che non riconosce dice ok sono io ma non sono io primo perché se usi uh, la fotocamera del, telefoni, del telefonino hai l'immagine rovesciata Infatti avrete notato sicuramente che chi fa le stories su Instagram o le dirette utilizzando appunto il, la, la fotocamera frontale ha le scritte sulla maglietta sempre al contrario. Quindi il tuo cervello vede la destra a sinistra e la sinistra a destra e non si riconosce. Secondo perché la telecamera deforma, sì è vero la tv ingrassa. Terzo perché metti tutti i difetti in evidenza, quindi se sei, alzo la mano, fissata sul fatto che hai le occhiaie, in video le vedi ancora di più. E poi perché hai anche le variazioni di colore. Il motivo per il quale il make-up televisivo è eh, molto più pesante di quello che ti faresti abitualmente mh, di giorno eh, è proprio perché il video schiarisce tutti i colori. Quindi se tu vai nel dietro le quinte di un programma televisivo vedi i conduttori e le conduttrici, anche gli uomini vale, truccati come se fossero... Mh, a Carnevale Rio, probabilmente, e invece in schermo sembrano delle persone normali. Più video fai e più il tuo cervello si abitua a quello che vede, ma anche a quello che sente, perché la voce registrata, ovviamente, non è la voce che noi sentiamo all'interno della nostra ehm, scatola cranica. Noi sentiamo una voce che rimbomba all'interno della scatola cranica, quindi anche la voce non è la nostra più fai video, più il tuo cervello si abitua. Vi ho convinti? Molto bene. Cosa vi serve a questo punto? Passiamo alla parte pratica. Oggi ho um, diviso l'attrezzatura necessaria in tre categorie, obbligatori, optional e assolutamente inutili. Vi serve ovviamente una telecamera. Potete usare il telefonino, una camera professionale, la webcam del computer, qualunque cosa faccia video. Vi serve della luce, e quella naturale è la migliore, quindi se avete una finestra siete a cavallo e non lo dico tanto per dire, ehm, vi serve un minimo di trucco e parrucco, questo vale anche per gli uomini, non dovete impuparvi come se stesse andando a un matrimonio, ma presentarsi eh, in maniera gradevole davanti all'obiettivo è una, una cortesia che state facendo al vostro pubblico, quindi no ai video in pigiama, no ai video dove non vi siete neanche pettinati, perché non è carino nei confronti delle persone che state invitando dentro il vostro spazio, a casa vostra, perché il video alla fine è casa vostra. E se io invito una persona a casa mia, cerco di farmi trovare quantomeno vestita e con i denti lavati. Optional, un microfono, vi può aiutare per avere un suono migliore, ma se avete una stanza abbastanza silenziosa non è che vi serve tantissimo. Delle luci artificiali per integrare la luce naturale. E se volete un backdrop, quello che proprio non vi serve, quindi non vi dite farò i video quando avrò, non vi serve il make artist professionale, non vi servono i pannelli fonoassorbenti, non vi serve uno studio di registrazione, non vi serve un aiuto alla regia e non vi servono neanche gli occhi azzurri, anche se sarebbe molto bello averli, purtroppo eh, non li abbiamo ereditati dalla nonna. Quindi tutte quelle altre scuse che vi state facendo nella testa, ah non posso fare i video perché? So scuse, come dice Zelda was writer. Adesso vi dico che cosa uso io. Io giro dentro casa con un'attrezzatura veramente minimal, comprata online, che comprende un cavalletto di questi qui telescopici, che ha anche il ehm, telecomandino per ehm, collegarlo... Con Bluetooth al telefono. Molto utile se lo usate per fare le foto, serve a niente se fate video. Ho iniziato con due fari di quelli lì eh, centrali a ombrello, e qui la scelta della luce mh, dipende un pochettino dal tipo di set che avete in mente e dal tipo di video che avete in mente. Se avete un'inquadratura ampia, i due fari e dico due perché se ne metto uno a destra e uno a sinistra per non avere coni d'ombra sul viso, uh, i due fari vi servono per illuminare bene l'ambiente. Se, come me, fate dei video dove la faccia si deve vedere molto molto bene ed è anche vicina, allora è meglio passare al ring che vi fa risparmiare anche il cavalletto perché ha l'attrezzino um, per tenere il telefono o per avvitarci sopra la, la camera. Io ho tutto quanto, di solito uso il ring francamente. Cosa dico? Grande problema. E qui la tecnologia mi è venuta in aiuto. Vi ricordate la... Uh, scusa, mi impappino? Ecco, risolviamo. Teleprompter. Io uso questo perché uso il telefonino di app e software che fanno da teleprompter, che sarebbe sostanzialmente il, il gobbo. Uh, ce ne stanno tantissime. Questa ce l'ho sul telefonino, c'è cioè sia per iOS che per Android. Si chiama Big v, e vi ho messo una slide per farvi vedere come funziona. Qui a sinistra avete la schema iniziale, cioè eh, l'app, copiate e incollate il testo che vi siete scritti precedentemente, premete quel simbolino rosso a forma di telecamera e lui automaticamente vi apre la fotocamera frontale del telefono e vi fa scorrere in sovraimpressione, decidete voi la velocità alla quale parlerete. Vi fa scorrere in sovraimpressione ehm, il testo. La vicinanza tra il testo che scorre e l'obiettivo frontale del telefonino fa sì che voi state leggendo ma sembra che stiate guardando perfettamente in camera. È molto molto comodo soprattutto se avete paura di eh, trovarvi davanti alla telecamera e dover ricominciare perché eh, uh, uh, non mi ricordo. Succede, non è niente di grave, però questo aiuta e si fa prima. Tra l'altro vi dice anche il minutaggio, quindi mm, sì, c'è scritto qua sopra, vedete? Questo testo, tutto il testo, 2 minuti e 46, quindi sapete anche quanto durerà più o meno il vostro video e potete valutare se è più o meno lungo. Cosa dovete fare prima di iniziare a girare? Intanto dovete controllare l'inquadratura, perché ci sono delle cose che all'occhio danno fastidio e quindi se potete evitarle... Prima di iniziare a girare fate un favore al, al futuro spettatore. È dritta, inquadratura, non c'è niente di peggio di un'inquadratura storta, quindi usate la griglia della fotocamera per verificarlo. Verificate di essere inquadrati bene, di essere al centro dell'inquadratura o se volete fare una cosa un po' più creativa sul primo terzo o sul secondo terzo, ma non vi fate tagliare a metà. Evitate gli sfondi troppo confusi, evitate gli oggetti che vi pendono sopra la testa, e state molto attenti ai riflessi, se avete scelto una parete o un, non so, una libreria dove ci sono dei quadri, delle fotografie, delle superfici riflettenti è sicuro che il riflesso vi rovinerà il video e che farà vedere eh, magari appunto il ring che state usando, le luci che state usando, quindi se proprio vi piace quello sfondo almeno togliete i vetri e gli specchi. Altra cosa che dovete controllare prima di iniziare a girare è la luce. Non volete avere ovviamente ombre sul viso, quindi volete essere o perfettamente dritti davanti alla sorgente di luce oppure nel cono di luce che si crea tra le, più, le, le, le diverse fonti di luce che avete scelto Potete mettere una luce di sfondo che è molto carina e dà una sensazione di profondità, che ne so, una lampadina in lontananza, delle lucine in lontananza, quelle lucine che non mettiamo mai via e le teniamo tutto l'anno, non solo a Natale. E poi soprattutto controllate di non essere sovraesposti, perché di solito la vostra inquadratura è perfetta anche dal punto di vista di illuminazione, ma nel momento in cui iniziate a girare la camera si autoregola la luminosità e voi improvvisamente diventate Casper, fantasma bianco. Quindi fate una prova, non iniziate subito così spariti. Avete girato, meraviglioso, dovete montare anche qui. Per il montaggio ci stanno una marea di app e di programmi che potete usare sul computer. Eh, io uso, visto che giro con il telefonino, monto anche con il telefonino, uso InShot, altra app gratuita. Sia su iOS che uh, su um, Android. E um, mi ci trovo molto bene perché mi consente di fare tutta una serie di cose. Cambiare ad esempio la tela. Cioè ho fatto un video verticale lo voglio far diventare quadrato? Me lo fa lui. Applicare dei filtri. Uh, regolare l'illuminazione. Regolare la velocità della, uh, del video. Quindi... Ve la consiglio, è carina, è fatta bene, c'è ovviamente la, la versione light. Qualche dritta in ordine sparso. Uno, guardate nell'obiettivo e non nello schermo. Lo so che è la tentazione più comune quella di guardarsi um, nello schermo, perché è come se stessimo parlando con qualcuno, cioè con noi stessi. Però dovete veramente prendere l'abitudine di guardare l'obiettivo, anche se vi, sa, vi suona strano. L'obiettivo, non mettetelo ad altezza occhi, mettetelo un pochino più in alto del vostro sguardo. Non è che vi dovete far riprendere dall'alto come se fossero gli alieni. Però un pochino più alto, questo vi costringerà a tenere il mento leggermente più alto e eh, è un trucchetto che sfina il viso e non fa l'effetto doppio mento, che voglio dire, aiuta, no? Ricordatevi di sorridere mentre parlate, parlate piano, cosa che io non ho fatto adesso in preda all'emozione, e scandite bene, perché la velocità la potete sistemare al montaggio. Questo è un trucchetto molto utile se dovete fare dei video in lingua straniera, perché magari dovete fare un video in inglese e non siete fluent come in italiano. Allora, se fate un video in lingua straniera, parlate più lentamente, scandendo molto bene, e poi aumentate la velocità al montaggio del 10%, così quelli che vedono il video diranno «Mazza questa, come parla inglese!» Se fate, se fate una diretta, se fate un video in diretta, coraggiosoni, eh, usate un altro supporto per leggere i commenti, perché fare avanti e indietro per leggere i commenti che scorrono sullo schermo che state utilizzando per registrare è bruttissimo e manda fuori fuoco la telecamera, quindi vi tenete un altro telefonino, un iPad, un computer vicino e non fate questo movimento. E infine trovate la tua palette di colori, lo dico anche ai maschietti, abbiamo tutti dei colori che ci stanno meglio e dei colori che ci stanno meno bene. Uh, io ad esempio ho scoperto che vicino al viso devo mettere chiaro e caldo, quindi quando vado in video cerco sempre di avere il bianco, l'avorio, la panna, il rosa chiaro vicino al viso perché mi sta bene. Se metto il nero sembra che sono appena uscita da una settimana di malattia. Vale anche per gli omedi, perché Kennedy ci ha vinto le elezioni con una camicia bianca e un po' di abbronzatura, quindi... Fate, fate mente locale su quali sono i colori che vi stanno meglio. Domande? Ce l'ho il, il tempo per le domande, vero? Qualche domanda se c'è, ce l'abbiamo il tempo. E altrimenti ne parliamo. Domanda. Domanda. quando va il teleprompter quindi stai leggendo non ti vedi in viso l'app ti fa solo leggere quindi risolvi automaticamente il problema ti vedi tutti e due ti vedi perché um, la, lo, la scritta passa in sovraimpressione sull'inquadratura quindi tu comunque ti vedi uh, però certo l'immagine coperta da questo testo che scorre verso l'alto grazie a tutti grazie davvero